Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 25 marzo Benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme C'è grande attesa per le nuove colorazioni delle regioni che come sapete si sapranno tra oggi e domani C'è grande attesa anche per il Trentino e per l'Alto Adige Questo giovedì mattina abbiamo ospite in studio Augusto Goio giornalista di Vita Trentino buongiorno augusto buongiorno buongiorno a te e ai telespettatori come già sapete il giovedì mattina vi offriamo alcune considerazioni proprio su vita trentina prendiamo alcuni spunti dal settimanale diocesano l'apertura è dedicata alla scuola questa settimana e il titolo che viene proposto adesso lo possiamo vedere è proprio riaprite le scuole salta il banco c'è questo cartello adesso magari lo Scorriamo Vita Trentina con scritto proprio Riaprite le scuole, questo appello, no? Sì, eh, riprendo spunto proprio dalle parole che hai appena pronunciato eh, sono in attesa anche nel mondo della scuola di capire se ci sarà un cambio di colorazione in eh, Trentino probabilmente si saprà eh, più certamente venerdì eh, appunto perché c'è un desiderio di tornare sui banchi, un titolo un po' frizzantino che abbiamo voluto dare anche per in qualche modo sdrammatizzare una situazione che è invece è molto seria e anche per dare un tono eh, che faccia capire anche la preoccupazione, abbiamo scritto nel sommario di copertina la insofferenza che molte famiglie, genitori, gli stessi ragazzi e ragazze, bambini e bambine provano nei confronti della didattica a distanza che ormai da un anno in qualche modo ha salvato eh, per quello che era possibile una generazione, ma eh, ricordiamo anche le parole in più occasioni pronunciate da Papa Francesco proprio per questa generazione che si rischia eh, di perdere per questa eh, scuola a distanza che non favorisce certamente la relazione, il contatto di cui i nostri ragazzi e ragazze hanno così bisogno. E in questo articolo di apertura, due pagine curate dal nostro direttore Diego Andreatta, riprendiamo le parole di un forum che abbiamo eh, trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook eh, lunedì 22 con eh, quattro dirigenti scolastici di altrettante scuole paritarie, la scuola Istituto Sacro Cuore, il, la Sacra Famiglia, l'Arcivescovile e il Centro Moda Canossiane. Sicuramente c'è una grande insofferenza da parte dei genitori, abbiamo visto proteste lo scorso fine settimana, il fine settimana precedente, insomma c'è ormai una sopportazione che forse è arrivata quasi al limite, possiamo dire. Certamente abbiamo richiamato anche noi in queste due pagine le, la manifestazione che si è svolta domenica a Rovereto, ce ne sarà ce ne sono svolte anche in Primiero, ce ne sarà una a Trento nei prossimi giorni, è un segnale di un desiderio di tornare a scuola perché si capisce l'importanza, come diciamo prima, della presenza. E ci piacciono le parole di questi quattro dirigenti, Paolo Fedrigotti usa un'immagine, quella dell'ancora, la scuola come un'ancora per i ragazzi e le ragazze e le famiglie, Alberto Ventroni del Sacro Cuore parla della scuola come di una casa, una casa accogliente, e poi c'è l'immagine di Suor Daniela Rizzardi che in, del Centro Moda Canossiane che parla di una scalata da affrontare e però anche con il desiderio di arrivare in vetta questa questa difficoltà e ancora eh, abbiamo appunto questi quattro pensieri che ci richiamano all'importanza della scuola come ambiente educativo che in alleanza stretta con le famiglie ci aiuta a far crescere i nostri ragazzi. L'editoriale di questa settimana firmato dal direttore Diego Andreatta è dedicato, questo è il titolo, all'acquaresima di Bose, no? Sì, sappiamo, forse molti telespettatori anche hanno letto qualcosa, si sono informati su questa eh, comunità di Bose che eh, anche in Trentino ha molti estimatori, molte persone che si sono recate eh, nelle stesse comunità eh, di, fondate appunto dal eh, da, da fratello Enzo e Fratelenzo stesso è stato più volte in Trentino eh, un ascoltato... Eh, predicatore, c'è una situazione difficile che vive questa comunità, il nostro direttore Diego Andreata ne trae spunto per evidenziare comunque anche in questa crisi eh, di crescita tra il problema della successione appunto del fondatore, anche i, i segni comunque di, di speranza che ci sono, un atteggiamento che in una situazione che non è ancora risolta comunque fa già indicare dei segni di, di perdono reciproco e che possono essere un segnale anche in questa nostra quaresima che ci porta verso la Pasqua, È una situazione che se vogliamo eh, vorrei eh, accostare a quella di un'altra comunità che conosciamo bene in Trentino, quella di Villa Sant'Ignazio, dove anche un fondatore molto carismatico eh, in questo caso ha invece accettato in obbedienza di lasciare appunto la casa da lui fondata, la realtà da lui fondata, Villa Sant'Ignazio, per ritirarsi eh, da buon gesuita nel, um, così nel suo eh, riposo. Insomma, una situazione per certi versi simile, ma anche molto diversa. Abbiamo visto e la, stiamo vedendo lì accanto l'articolo sui migranti. Migranti, provincia autonoma di Trento, matrigna, è il titolo: Protestano le realtà religiose impegnate nell'accoglienza. Sì, la situazione è quella della Residenza Fersina, un centro di accoglienza temporaneo per migranti che è gestito dalla Croce Rossa italiana e si era avviato un cammino d'intesa con la provincia e con le realtà che si occupano dell'accoglienza dei migranti nel nostro territorio per arrivare a una progressiva chiusura di questo centro, favorendo invece quei progetti di accoglienza diffusa che in passato hanno dimostrato tutta la loro validità, la serietà di questa eh, impossibile integrazione che non significa certamente annullare le differenze reciproche ma invece avviare dei cammini di dialogo, di, di conoscenza prima di tutto. E di fronte invece a una proroga inaspettata per molte realtà appunto che si occupano dei migranti di questa eh, residenza fersina che rimarrà aperta per altri sei mesi, e, mh, alcune congregazioni religiose, alcuni ordini religiosi del territorio che, eh, accogliendo l'invito di Papa Francesco di un paio d'anni fa ad aprire le loro case eh, per accogliere i migranti, per quello che era possibile, eh, queste realtà hanno alzato la voce in maniera mh, diciamo abbastanza inedita, eh, non possiamo tacere, abbiamo sottolineato nel titolo, eh, contestano queste scelte della provincia, tra l'altro eh, diciamo non assolutamente concordate ma che anzi eh, vanno contro eh, due delibere già assunte dalla provincia stessa. Vedremo poi come evolverà questa situazione, eh, è significativo comunque che è una bella pagina di chiesa, mi viene da dire, in cui non si vuole tacere, si sottolineano anche le criticità e si richiama anche l'ente pubblico a un dialogo maggiore con chi poi si spende sul territorio. Parlate poi del Dante di Vivaldelli con l'attualizzazione proprio del messaggio della Divina Commedia. Sì, è un'intervista al biblista Gregorio Vivaldelli che in passato, prima del covid prima che la pandemia impedisse gli spettacoli dal vivo è stato protagonista di eh, brillanti serate ha riempito eh, il Palarotari, ha riempito Palazzetti eh, raccontando a modo suo, teatralizzando il messaggio della Divina Commedia lo vediamo in questa bella immagine di Gianni Zotta con tutta la sua energia Gregorio Vivaldelli in questa intervista sottolinea appunto l'attualità anche in tempi così difficili come quelli che viviamo, del messaggio di Dante Alighieri che ci invita ad accogliere la quotidianità per quello che è, a viverla appunto accogliendola appunto come possiamo, ma con uno sguardo ah, comunque poi rivolto alle stelle che significa comunque a non lasciarsi abbattere ma avere sempre un messaggio di speranza in quell'amore che muove il cielo e le altre stelle. Non dimentichiamo che l'altro giorno è stata la giornata mondiale dell'acqua con il messaggio che chiaramente è stato lanciato al risparmio di acqua, al risparmio soprattutto nei paesi dove acqua ce n'è, nei paesi industrializzati. Ecco. Sì, ci pare che questo, queste giornate rischiano di diventare quasi un, un rituale abituale, ci sembra così non sia stato. In Trentino ne diamo conto a pagina 9, una pagina dove eh, riprendiamo un dibattito che si è svolto online eh, per iniziativa di Asfron con eh, l'esperto Riccardo Petrella eh, che parla appunto della necessità del non sprecare acqua. Ne parliamo anche nella pagina dell'agricoltura con Pietro Bertanza che eh, presenta un uh, interessante progetto europeo che vede coinvolte diverse realtà eh, del territorio trentino, eh, consorzi irrigui, eh, enti di ricerca e il mondo eh, della frutticoltura trentina, riguarda la possibilità di eh, ridurre gli sprechi nella lotta alle gelate eh, con appunto l'attuazione di sistemi che consentono di proteggere le piante con un velo di ghiaccio e mantenendo la temperatura intorno allo zero, quindi evitando le gelate, ma risparmiando comunque acqua. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla Pasqua, ricordiamo che domenica sarà appunto la Domenica delle Palme e anche questa Pasqua sarà una Pasqua del tutto particolare, i riti appunto della Pasqua saranno del tutto particolari causa covid sì, ne diamo conto appunto con, riprendendo le disposizioni che ha dato la diocesi, nulla di eh, sostanzialmente molto nuovo, si tratta di rispettare quelle indicazioni minime eh, di distanziamento anche nelle, nelle chiese, e, mh, ci sarà però la necessità anche di, eh, non, eh, di un rientro nelle case, quindi i riti e abituali della, anche della, della notte non della sera di, di Pasqua verranno svolti in orario da, tale da consentire poi rientro tutti nelle case prima del coprifuoco e, parliamo della Settimana Santa anche presentando l'ultimo libro del Custode di Terra Santa che è il Trentino fra Francesco Patton le sue meditazioni in un libro dal titolo più forte della morte è l'amore è una Lettura sicuramente che saprà confortare molti eh, ascoltatori, molti telespettatori anche in questo periodo appunto di pandemia. Augusto, questa settimana in Consiglio Provinciale chiaramente ha approdato il caso Savoy anche con molta forza diciamo così, ecco ci puoi fare un commento su questo? Abbiamo seguito mentre ieri chiudevamo in redazione il numero che oggi si trova in edicola e arriva agli abbonati e ci è sembrato un dibattito francamente piuttosto eh, deludente, sconfortante per alcuni aspetti eh, in discussione prendendo le mosse dalla eh, brutta eh, vicenda del consigliere eh, Savoy che ha espresso degli apprezzamenti eh, decisamente pesanti e, mh, rispetto a due eh, ex colleghe di partito che sono passate, eh, come peraltro è, è legittimo, poi che sia eh, oggetto di, di possibile reprimenda, naturalmente questo ci sta, ma insomma sono passate a un altro partito a Fratelli d'Italia e questo ha scatenato l'ira eh, del consigliere eh, Cionfoli, così appunto è il suo soprannome, e una vicenda però che eh, doveva essere secondo noi dibattuta con toni diversi in Consiglio Provinciale, eh, è spiaciuto vedere alcune consigliere eh, della Lega e la stessa Assessora Segnana che in qualche modo cercavano di ridurre a una eh, bagatella una vicenda che invece eh, merita eh, ben altro eh, rilievo, eh, è assunta anche le pagine nazionali con una eh, figura certo non, non degna del, del Trentino e in questo senso eh, ci siamo spinti a esplicitare la richiesta di dimissione del consigliere eh, Savoy dall'aula del Consiglio Provinciale che viene sicuramente disonorata dalla sua presenza. Molto chiaro e molto incisivo Augusto devo dire, ascoltami c'è questa settimana l'inserto questi miei fratelli, giusto? Sì, è l'inserto trimestrale della pastorale della salute della Diocesi di Trento. Sottolineiamo in particolare alcune testimonianze dalla casa hospice eh, Cima Verde, dove eh, appunto ci sono eh, persone eh, malati terminali che appunto, in, questo, in questo periodo vivono una eh, doppia sofferenza, e penso sia comunque una lettura che può sicuramente dare qualcosa e che lascia anche un senso comunque di, eh, di speranza che, di cui penso abbiamo tutti più che mai bisogno.